Amici di Pop Up, ben trovati in collegamento con noi, Roberto Bignoli, cantautore cristiano conosciutissimo in Italia e non solo. Benvenuto Roberto. Ehi, caro Marco, felicissimo di risentirti dopo tanto, tanto tempo. Ma direi soprattutto la bellissima, e lunghissima intervista che mi hai fatto in occasione della giornata Madre Gioventù del, di Madrid. Eh, ci sentiamo eh, in per la GMC. Eh, io ti invidio che tu in questo momento ti stai preparando per questo bellissimo viaggio in Brasile, anche perché è una terra che non conosco, ma conosco molti artisti importanti e prestigiosi della Christian Music brasiliana, che è una realtà molto forte e molto seguita e direi anche altamente qualitativa e professionale. Eh. Mi piacerebbe, chissà, un sogno. Ma un giorno si realizzerà che da rock in Brasile candela. Eh. E ne parleremo. Eh, la storia di, di, di Roberto per chi non la, la conoscesse è una storia di, di conversione bellissima che davvero ha cambiato una vita. C'è un sì. Roberto Bignoli prima della conversione, che era un musicista che si stava affermando nell'ambito della musica pop italiana, e c'è un Roberto Bignoli invece dopo la conversione che è diventato il cantautore cristiano che tutti conosciamo. Eh, qual è questa tua eh, esperienza di fede, di conversione che ti ha portato a questo cambiamento Roberto? L'esperienza nasce grazie ad un incontro con alcuni giovani che io non conoscevano, dei giovani del rinnovamento dello Spirito, che attraverso la loro testimonianza, ma direi attraverso il loro coraggio di testimoniare Cristo, questa evangelizzazione di strada che è avvenuto nella mia vita in un momento direi anche particolare, di grande buio, di grande sofferenza, di grande vuoto, di grande desolazione e disperazione. E ascoltando, eh, con i miei dovuti a riserve, comunque con attenzione alla loro proposta, alla loro provocazione di Gesù, ho accettato di iniziare a condividere a camminare tra dubbi e incertezze, per poi condividere con loro successivamente. Soprattutto incuriosito, affascinato da una loro esperienza, da un loro lunghissimo viaggio, nella ex Jugoslavia a dove poi. Sono partito subito con loro e lì è iniziato praticamente un vero e proprio cammino alla riscoperta della fede. Non che io la fede non ce l'avessi, perché comunque quel seme mi era già stato gettato, soprattutto tenendo presente la mia esperienza adolescenziale eh, nei vari istituti religiosi, non ultimo il Don Carlo Gnocchi, essendo io un disabile, quindi la mia infanzia e la mia coscienza l'ho vissuta in questi istituti religiosi, poi chiaramente non ho voluto più coltivare o approfondire il discorso della fede perché ho pensato poi da ragazzino a inseguire altre ideologie che poi mi hanno lasciato quella mare in bocca e sicuramente quel seme che era stato gettato e germogliato al momento giusto, un momento particolare dove la riscoperta del mistero di Cristo attraverso la presenza la bellezza e la grandezza di Maria ha fatto sì che piano piano lentamente ho incominciato a intraprendere un nuovo cammino e quindi anche artisticamente benché comunque avessi già un background artistico, indipendentemente dalla fede, ho pensato che fosse veramente un dono, un valore aggiunto in un momento particolare di grazia per raccontarmi, raccontare e quindi anche per scrivere delle canzoni, perché no, che fossero anche delle bellissime preghiere, grazie a questo incontro con la fede, incontro con tante persone, dove sentivo il bisogno e il desiderio di Comunicarle, di cantare, di raccontarle. Il Roberto di prima è un Roberto come tanti giovani che amano il successo, amano la musica, sono convinti delle proprie capacità, del proprio talento, quindi si mettono in gioco, si mettono in discussione, eh, partecipano in maniera attiva a tantissimi concorsi che di cui si è convinti che siano importanti, anche se poi alla fine sono infinite truffe dove non ti portano a niente. Eh, però comunque le mie soddisfazioni me le ero prese, anche perché comunque avevo conosciuto un certo ambiente altamente professionale, grandi musicisti, grandi artisti, grandi cantautori, grandi palcoscenici, senza essere mai considerato una sorta di star, comunque partecipando o suonando, o magari anche prima di loro, la cosiddetta spalla, la cosiddetta capetta importante, essenziale, per arrivare poi ad arrivare a eh, trovare quel successo dove tutti allora, almeno io i cosiddetti discografici e produttori di quell'epoca, di quel tempo, visto che allora avevamo anche tantissime case discografiche italiane, oggi ne abbiamo più niente, e mi stimolavano a perseverare perché secondo anche loro c'erano i cosiddetti numeri per arrivare, per arrivare poi a prendere a sbattere la testa, perché poi ci sono le insoddisfazioni, le amarezze, le delusioni e qui ritorniamo poi a quanto... Ti ho risposto prima in questo vuoto in questo buio di tesori amarezze eh, per arrivare a questo incontro ecco. non, non credo che questo parlando parlando artisticamente però Roberto vignoli ancora prima di arrivare ad abbracciare il mondo della musica era un Roberto vignoli che aveva delle ideologie diciamo rivoluzionarie di estrema sinistra convinto che la logica della violenza o fosse sicuramente una cosa molto importante eh, perché bisognava comunque cambiare il mondo, il mondo comunque era cattivo, il mondo eh, era fatto di persone che bisognava in qualche modo sfidarle seppur anche in, in maniera violenta ed ero convinto quindi alla logica della violenza, le cosiddette bombe Molotov o gli spropri proletari, la contestazione di allora giovanile in una realtà eh, molto più rivoluzionaria che non diciamo più pacifica. No? Eh, perché comunque c'era comunque una insofferenza uno, un grande disagio a motivo anche della mia disabilità della, della mia situazione anche critica familiare di un vissuto adolescenziale molto difficile cioè tutto si trascina poi anche in questa logica di, di, di, di vedere come soluzione come alternativa eh, dei, dei tuoi problemi il, il, la violenza per eccellenza o magari l'evadere Prima ancora attraverso sempre una epoca giovanile, cosiddetta big generation, fatta di, di culture, di personaggi, di musica, ma anche di tante esperienze anche legate al mondo della droga. Sono tutti degli spaccati, dei passaggi dove praticamente eh, mi hanno accompagnato, non ultimo, alla musica secolare, tra virgolette, l'incontro con la fede, la riscoperta non della musica, perché c'era sempre stata, ma il capire che la musica. Era una grazia, un dono, a quel punto lì, il desiderio di eh, usare l'esperienza artistica, usare la tua storia, sdrammatizzandola, raccontandola perché ritengo che sia importante comunque raccontare, non perché tu debba apparire come colui che praticamente sia una sorta di santo ed eroe, perché raccontando tutti questi drammi, queste grandi situazioni, sei il migliore, eh, sei. Chissà che non sei nessuno, sei una persona che condividi certe esperienze perché sai benissimo che ancora oggi l'esperienza della violenza, le esperienze rivoluzionarie, eh, le esperienze legate al mondo del disagio, della solitudine, però sono esperienze che purtroppo praticamente eh, ruotano ancora intorno, intorno a noi e sono tantissimi giovani che vivono queste drammatiche esperienze, allora il messaggio si rivolge anche in modo particolare a loro, raccontando e facendogli capire che comunque c'è una possibilità, è una grande sfida, si tratta di credersi. se hai il coraggio di fare un primo passo in questa grande sfida come l'uomo tu, io e come tantissimi altri l'hanno avuto, non perché siamo i migliori, o perché abbiamo una, un, un pregio particolare o siamo persone speciali, siamo tutti speciali, c'è la possibilità veramente di eh, rendere bella la propria vita resistenza con un messaggio positivo e io lo sto dando semplicemente con l'arte, con la musica, con quello che praticamente più sento da vicino fin da quando ero ragazzino. Ecco Roberto. Visitando le, le, le favelas brasiliane, ho avuto la possibilità di, di, di visitarne sia a San Paolo che a Rio de Janeiro, eh, ho, ho incontrato tanti giovani. Eh, quello che più mi ha colpito, che anche mi, mi, mi rattrista un po', no? è vedere che questi giovani che vivono nel mondo della droga non perché ne facciano utilizzo, ma perché magari sono spacciatori per necessità, perché nascono in una famiglia di spacciatori. Ragazze che da, da, da, da, da, da veramente da quando sono molto giovani eh, si prostituiscono. La loro eh, idea, la loro consapevolezza di non poter cambiare vita, che cosa diresti a questi giovani? Eh, e che cosa secondo te dirà la GMG e l'arrivo di Papa Francesco? Sai sai come ti ho detto inizialmente, che l'invidio che sei in Brasile è una terra che a me piace tantissimo eh, proprio perché per eh, Diciamo, la proposta artistica che faccio è molto sentita eh, e ho questo grande desiderio di potervi dire che cosa posso dire a questi ragazzi spero un giorno di potervi incontrare e spacciare la vita alla speranza perché è, è la droga sicuramente più affascinante più bella eh, che possiamo consumare o eh, non dico ah, ma direi proprio anche usare questa anche rubare agli altri che te la comunicano perché tu possa, anche tu, essere testimoni di questa speranza di cui tu hai tutto il diritto di vivere come vivere. Eh, io ho vissuto altre esperienze eh, di questo tipo eh, in India, tra, tra le suore del sorriso, dove veramente morte, disperazione, solitudine, famiglie, giovani, questo aggromerato di, di, di, di, di, di popolo di miseria anche una grande speranza una grande testimonianza di queste sole del sorriso, mi piacerebbe veramente che in questa G&G i giovani riscoprissero la bellezza del sorriso di Maria, del sorriso di Gesù, del sorriso dell'amore, del della speranza, del sorriso veramente eh, che possa non solo riempirci noi e eh, testimoniarlo in maniera concreta questo Vangelo, ma che possa poi essere comunicato, e testimoniato soprattutto in questi luoghi dove tu hai visitato, dove io conosco attraverso anche amici missionari, tra cui anche alcuni tuoi amici, anche amici sardi, eh, come Don Gabriele, è vero, che è ancora là, o tanti altri amici che, che ho, comunque sia laici, missionari, che hanno scelto veramente di condividere la povertà, di condividere la sofferenza, però di dare questo grande messaggio. Ecco, io sono convinto che questa GNG sarà una GNG veramente rivoluzionaria. Rivoluzionaria un po' anche perché questo papa ha un, gran, un grande ascendente, ha un grande fascino, non solo eh, sui giovani credenti, ma anche sui giovani non credenti. Vedi, da quando è stato eletto io sento spesso tantissime persone ate, agnostiche, non credenti, che rimangono colpiti e affascinati. Dalla semplicità o da questa umiltà di cui viene adesso citato e chiamato questo Papa umile, e io quindi sono molto interessato, molto affascinato nella scrottare. Lo tengo sotto osservazione, sono molto sincero no? perché voglio capire dove va a parare perché è affascinante tutto questo. No? Il suo modo di presentarsi, in maniera molto francescano, molto semplice, molto umile, molto chiaro, molto determinato, molto diretto. E questo ha già colpito moltissimo i giovani non credendo. E io credo che in Brasile avremo una forte presenza di giovani non credenti, giovani che non appartengono a movimenti ecclesiastici, giovani che non appartengono a piccole eh, realtà comunque eh, di movimenti o di grandi movimenti, perché sono veramente affascinati. Spero che veramente questa CNG sia un toccasana, ecco, uno spacciare l'amore eh, per eccellenza, di cui spesso ci riempiamo la bocca, ma non conosciamo questo amore possa veramente entrare con forza con prepotenza in questi favelas e dare speranza a questi giovani perché sono giovani che veramente al di là della loro sofferenza al di là anche del loro dramma sociale, perché comunque bisogna anche capire un po tutta la situazione che ruota intorno alla sofferenza e soprattutto in queste favelas dove vige la prepotenza, dove vige la violenza, dove vige la mafia, dove vige la droga, dove vivono le cose più spregevoli, più brutte, ma dove anche c'è la speranza, perché i giovani rappresentano la speranza e allora in queste favela bisogna veramente essere rivoluzionari e portare, spacciare la vita, spacciare l'amore, spacciare la speranza e stimolare soprattutto veramente questi giovani ad essere anche loro missionari tra i loro coetanei più bisognosi eh, portando a loro quella speranza ecco giovani dico ragazzi ripeto eh, io vi capisco perché so cosa vuol dire soffrire so cosa vuol dire nascere in certe condizioni perché ci sono nato anch'io ci sono passato ma so cosa vuol dire cambiare si tratta di crederci, ecco questa follia ve la voglio regalare. Io spero veramente che questa nostra voce, questo nostro colloquio possa veramente entrare e penetrare in questi faveli di ragazzi, vi voglio veramente bene la mia musica è la vostra musica le mie, le mie parole, il mio comunicare è il vostro entrare nei vostri cuori e trasmettere questa speranza. Vi offro questa droga dell'amore della vita e ve lo dice di uno che della droga ne ha fatto un mito e poi ci è rimasto praticamente con la testa rotta. Non rompiamoci più la testa, apriamo il cuore, facciamo entrare questo quest'amore, questa speranza quest sono le mie note per voi del Brasile, l'amore che ho per voi giovani che vivete questa solitudine, e questa sofferenza, la stessa solitudine, la stessa sofferenza che ha compagnato la vita, ma che oggi mi incoraggia a dire siamo forti, siamo grandi, possiamo farcela, insieme vinceremo, credeteci, è una sfida che vi lancio. Mi verrebbe da chiudere qua l'intervista Roberto con queste belle parole, ma non posso non farti un'ultima un domanda eh, sulla musica cristiana. Eh, in, in Brasile e in tutta latinoamerica credo di poter dire la musica cristiana va forte: cioè, le radio la suonano, eh, la guarda, eh, in Italia. Qual è, qual è il problema dell'Italia? Allora, Devi sapere, musica... sapere una cosa: che le grandi multinazionali come la Sony, eh, eh, ultimamente hanno sotto contratto anche eh, alcuni religiosi. Perché hanno capito che la musica cristiana è una musica che veramente è a 360 gradi, che arriva a milioni di persone. È vero che il Brasile è un'azione enorme rispetto all'Italia, no? ma il fatto stesso che le multinazionali si siano accorte che forse è meglio incominciare a prendere questi prodotti, a lanciarli in maniera nazionale e professionale, eh, vuol dire che c'è qualcosa che eh, funziona a livello artistico, a livello professionale. Eh, non dimentichiamoci anche però i padri storici, hai capito? Padre Sesinio è un padre storico, come per noi il padre storico è Giossicento, d'accordo? Padre cesinio praticamente è una colonna portante della musica di evangelizzazione del Brasile. Non dimentichiamoci anche eh, sacerdoti eh, carismatici che usano la musica come Padre Marcello Rossi, ma non dimentichiamoci anche eh, di Cantautori o cantautrici che ho conosciuto, con cui abbiamo anche cantato, come Ziza Fernandez, eh, ma come altri gruppi che ho conosciuto in Spagna, che ho conosciuto in America, eh, o altri gruppi che ascolto, che sento di qualità e di professionalità. E non dimentichiamoci che le stesse Paoline ogni tanto prendono dall'industria del mercato il cosiddetto disco d'oro. Oh, quando noi parliamo di disco d'oro, chiaramente noi. Il nostro riferimento è l'industria secolare, il cantautore secolare che a un certo punto prende il disco d'oro, il disco di platino, perché, perché il disco d'oro corrisponde a un tot di prodotto venduto e quindi ecco che ti viene dato il merito e riconoscimento che il tuo prodotto ha venduto o stravenduto. Beh, in Brasile non sono lì, sono diciamo gli artisti secolari eh, ma sono anche gli artisti religiosi o case di religiose come le paoline e altre che prendono il disco d'oro il disco platino dall'industria hai eh, capito eh, e poi non dimentichiamoci anche Roberto Carlos un grandissimo cantautore bellissima la sua canzone su Gesù che fece anche scalpore successo un uomo che comunque ha avuto una, una, un vissuto di anche così di, di, di grandi successi, di grandi glori, ma anche di momenti di grande sofferenza e solitudine con la perdita della moglie, l'accostamento alla fede, l'approcciarsi la, eh, alla musica cristiana, il bellissimo singolo che ebbe un successo straordinario lanciato poi da TV Globo, dove lui ci lavora, dove padre Marcello è stato per tanti anni anche comunicatore, no? Di questa grande. Per noi dimentichiamoci la realtà di Cansao Nova. Eh, tantissime radio. Eh, la cosa che mi colpisce del brasile è il modo e l'approccio con cui si usano i mezzi di comunicazione per evangelizzare cosa che noi in italia abbiamo i mezzi di comunicazione cattolici eh, dio me ne scampi ne perdoni sarò antipatico a essere chiaro che scimmiottano gli altri allora bisogna avere il coraggio di non scimmiottare perché noi abbiamo eh, capacità. Scusatemi, Papa Francesco, no? non ha forse detto eh, eh, usate, sfruttate i carismi, eh, cercate di unificare, di non dividervi, di credere, eh, di essere eh, convinti. No? perché dobbiamo scimmiottare noi perché dobbiamo praticare? usiamo la bellezza la grandezza de, dell'arte a 360 gradi di uomini di donne che siano laici religiosi che hanno cose straordinarie da raccontare da comunicare ricchezza su ricchezza ma in fondo eh, abbiamo in brasile a fior fior di, di televisioni di radio che vivono eh, non sul business ma che vivono con il cuore aperto e la generosità e la convinzione di milioni di giovani, ma non solo giovani, che credono che il mezzo di comunicazione. Quindi praticamente io mi sono, eh, non dico spaventato, sconvolto nel vedere noi, perché il Brasile, nel Brasile che è il Brasile del Favelas, il Brasile, la, po la povertà, ah, ma Brasile praticamente eh, ci dà, ci, come si suol dire, gioco, la biava. O i numeri, sui mesi di comunicazione. Cioè, siamo noi che siamo indietro, non abbiamo capito niente. È vero, allora. guarda, Roberto: eh, ogni, ogni comunità, piccola o grande, eh, ha una web radio. Una cosa che a me, sai, ho la passione per la radio e mi ha colpito molto. E, e sono web radio seguite, organizzano la messa, l'incontro di preghiera. Eh, ci sono persone che magari in quel momento sono a lavoro a casa che seguono dal computer. Ormai siamo connessi 24 ore su 24. E che partecipa nei momenti di preghiera. Io stesso ho partecipato dall'Italia, ho mandato una mia intenzione di preghiera, è stata letta. Qua ehm, questa, questa cosa non è, non è conosciuta, forse non ci si crede abbastanza, non so, o forse abbiamo troppo mh, in termini di risorse e di strumentazione per, per crederci. Là magari dove sono meno persone, hanno meno mh, eh, risorse, anche da un punto di vista economico a volte, però quel poco che hanno lo fanno fruttare benissimo. Ma indubbiamente. Ma ascoltami, Giovanni Paolo II lanciò veramente questa grande sfida e disse: Siate sentinelle, eh, capito? Del mattino, incendiate col fuoco dell'amore no e non con della violenza. Ma disse anche: Non abbiate paura. Eh, Papa Francesco mi sembra che in più riprese no? eh, provoca, stimola, invita. Eh, allora la risposta è questa: Noi abbiamo paura. È tutto qui cioè abbiamo paura perché scusami no io non sono nessuno e non pretendo di essere qualcuno in questo momento io te stiamo comunicando non stiamo praticamente raccontando eh... Eh, le, le, le solite storie che lasciano il tempo che trovano quando tu praticamente passeggi per un paese, una città che fai la cosa vasca e che se ti metti a origliare e ascoltare purtroppo senti che la gioventù e non gioventù, più che pettegolezzi più che cavolate non dicono: no? stiamo parlando della vita, stiamo raccontando una storia. Ma quante persone in questo momento hanno storie straordinarie? Hanno, eh, carismi straordinari, hanno proposte straordinarie no? che veramente diventano risorse e ricchezza che fanno faville, in questo caso nelle favelas. Io credo che praticamente l'Europa sia purtroppo una grande favela spirituale. Capisci? E allora speriamo che in Brasile ci sia una grande lezione anche per noi. La vecchia Europa sarà una Gmg importante per... Europa, la cristiana Europa hai capito? Sì, no? Sarà È una Gmg per importante... Favelas, quindi una grande povertà spirituale. Sì, penso che sarà una GMG importante eh, sia, sia per il Brasile anche, e anche per l'Europa. Roberto, un'ultima un, un cosa, il, il contatto. Ecco, per chi vuole eh, avere maggiori informazioni anche sulla musica cristiana o, o sui tu, sulle tue date, sui tuoi impegni, eh, c'è il sito Informusic. Sì, so che praticamente pure... lo gestisce Paola. Intanto, Paola, mia moglie, sono credo oltre 10 12 anni. Ho perso un po' il conto che in maniera volontaria si è occupata della musica cristiana, non solo italiana, ma internazionale è stato il collante tra l'Europa e eh, i vari continenti dando eh, la possibilità a molti artisti non solo italiani internazionali di conoscersi eh, di incontrarsi di condividersi e soprattutto è stato un lavoro eh, importantissimo per i mezzi di comunicazione Paola ha collaborato con eh, mezzi di comunicazione non solamente diciamo di ispirazione cristiana ma anche eh, prettamente secolari con grande fascino con grande interesse e curiosità soprattutto anche da parte dei media secolari che sono più attenti e più incuriositi o forse più affamati eh, diciamo di, di novità eh, quindi informiosi.it eh, possono mettersi in contatto con lei anche per sapere di altri cantautori perché ne abbiamo tantissimi tanti abbiamo, abbiamo ultimamente anche del, delle bellissime rock band come Nuova Civiltà, come i Metatrone che hanno sfondato alla grande nella gente dell'Australia come i Tessan ma abbiamo anche cantautori religiosi come don Bimbo don Matteo Zambuto ecco io cito un po' religiosi un po' laiche o magari anche come eh, il Gen Rosso, ma è, è, non ci bisogna dire che è conosciuto ma abbiamo anche praticamente cantautrici come la Tiziana Manenti o la Marina Murari o, eh, praticamente la Chiara Grillo oppure magari anche la suora bellissima stupenda sarda che ho conosciuto in Sardegna che canta molto bene, come si chiama? Eh, Suor Manuela Bargiu, credo, no? Questa lina simpatica, simpatica, simpatica. Eh, che, con cui abbiamo fatto un concerto. Tu la conosci? No, personalmente eh, no. Guarda, abbiamo fatto un concerto a Cagliari nella tua terra, ma tu eri via. Ti abbiamo chiamato, ti ricordi l'anno scorso, ma tu hey, ehi, bene, peccato perché avrei voluto fartela conoscere. Quindi, abbiamo anche della tua terra, ci sono anche delle persone. Stelle, quindi, abbiamo veramente un popolo, no? Sommerso meno sommerso di gli artisti di Paola. Eh, non perché mia moglie spinge Roberto? No, lei praticamente eh, fa conoscere anche in realtà dà delle indicazioni. Dice come incontrarli, come ascoltarli. Dopodiché, uno li ascolta, li incontra, li invita. E, insomma, è una cont contaminazione spirituale anche in questo senso. No, hai capito? Che dice? Comunque per finire. Eh, e per ringraziarti come sempre, perché tu sei sempre stato molto carino e gentile, non solo nei miei confronti, anche nei confronti della musica cristiana, ti conosco ormai da anni. Concludo praticamente con questo spartito, eh, Hombre di Dios, l'Uomo di Dio, eh, che inventa in questo momento è una sinfonia. Eh, immaginate così, chiudete gli occhi e che sto scrivendo su un pentagramma delle note straordinarie eh, per dirvi che non sono fisicamente ma sono spiritualmente e sicuramente ho una canzone speciale per voi giovani, delle favela se non, è quello di amate Cristo, amate la, amate la vita e soprattutto riscoprite la grandezza e la bellezza di questa donna straordinaria che è Maria e che è la chiave dei nostri sogni, della nostra storia, della nostra vita. Grazie Roberto, allora, grazie di tutto, un, sì. un abbraccio, buona estate e buona GMG. Grazie, molto gentile, sempre carino come sempre. Ciao Marco e buon viaggio, team video Marco. Eh. <ride> grazie.